Ma sapevate che la villa da tesoriera è stata edificata 300 anni fa? Lì davanti sono passate tante persone diverse, ma lei non è cambiata mai. Riesci a riconoscerla? Te la ricordi? Vai a cercare nei cassetti della tua memoria e della tua giovinezza, tra aneddoti e foto d'epoca, per aiutarci a ricostruire la storia di questo posto. Noi saremo entusiasti di ascoltarti e documentare i tuoi ricordi. Sorprendici, rievoca, racconta la tua tesoriera. Ti aspettiamo in Biblioteca Musicale, dentro la villa, per parlarne con te e decidere come dar voce ai tuoi ricordi.